Time to talk to the people. Ciao a tutti, amici pirati, benvenuti al canale. Questo è il mio giro record attualmente nel circuito di Panorama. Sono riuscito a fare il mio giro record in qualifica di una gara ufficiale, gara che poi non caricherò in quanto è stata annullata per mancanza di partecipanti. Sono arrivato primo, ma con due concorrenti, io e un altro. E ai racing hanno annullato, non ha reso valida la gara. Comunque sia, è stato motivo di allenamento. E di soddisfazione perché comunque sono riuscito finalmente a scendere sotto il 2 minuti e 7. Il mio, optimal, il mio tempo ottimale è 2,5-35, ma non sono neanche riuscito lontanamente ad avvicinarmi al mio tempo ottimo ho fatto 2.6 ora non mi ricordo esattamente quanto 2.6-7 credo posso fare sicuramente di più ma per adesso mi accontento circuito panorama uno dei più spettacolari secondo me di Gai Racing è incredibile correre così vicino ai muri per fare il tempo, prego, per fare un buon tempo, devi veramente sfiorare tutti i muri e al minimo errore vai fuori e ti devi ritirare. Sta per iniziare, questo è il giro lanciato, sta per iniziare, tanti bandiera verde, sta per iniziare il giro, il giro di qualifica. Ve lo lascio guardare in santa pace. questo è il secondo giro dei due di qualifica come vedete ho ancora un, un margine di miglioramento ma comunque vi sto facendo vedere questo secondo giro più per commentarlo come vedete bisogna proprio sfiorare i muri ed è, ed è incredibile cioè 170-180 deve andare, andare così veloce sfiorando tutti tutti i muri cercando di evitare di salire sui cordoli, perché la macchina si scompone molto. Adesso sta per iniziare la discesa, che direi vi assicuro che è spettacolare poterla fare a velocità. Come vedete, destra e sinistra sono tutti muri a, a pochi centimetri. Ma è un momento, diciamo, un settore essenziale per poter fare un buon tempo. Sono sceso discretamente, sufficientemente più discretamente. Come dicevo c'è ancora margine di miglioramento, il prossimo obiettivo è scendere a 2.5, visto che comunque l'Optimal già l'ho a 2.5, quindi spero di riuscirci a breve. Sono a un passo dalla promozione alla patente successiva, mancano veramente pochi punti e spero di poterlo fare in settimana. Spero vi sia piaciuto la, il giro veloce, vi ringrazio della visione e a presto, ciao! All right,